Velardino, delegato provinciale del CONI di Salerno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, questa è la sedicesima edizione della manifestazione Sport e Valori nell'ambito dei festeggiamenti di San Matteo, organizzata dal CONI in collaborazione con l'autorità portuale, con l'Arcidiocesi eh, di Salerno e con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune di Salerno. E sicuramente è un'iniziativa che. Arrivata la sedicesima edizione e... Eh ha sommato tante esperienze, si arricchisce ogni anno di più e abbiamo tantissime, tantissime iniziative, abbiamo con noi le scuole, le parrocchie e le società sportive, tantissime discipline sportive come la scherma, la palla a volo, la palla l'atletica, la ginnastica, le arti marziali, il tiro con l'arco, il badminton, beach bedding, beach volley, veramente eh, tutti hanno aderito con gioia a questa manifestazione, ma... Eh, il partner principale l'Arcidiocesi, nella persona di Claudio Guarnaccia, il direttore dell'Ufficio Pastorale per lo Sport, che ringrazio anticipatamente e al quale chiedo veramente quella che è la sua esperienza in questa prima edizione per, per Claudio. Allora, grazie Claudio, e ribadisco, cioè sabato 16 aspettiamo le scuole la mattina, scuole medie e scuole superiori, sabato pomeriggio le parrocchie che verranno in tante, ma domenica abbiamo tutte le attività sportive, le gare, le società sportive, ma comunque la manifestazione è organizzata per il territorio, quindi aspettiamo tutti voi, i passanti, le famiglie, i giovani, i ragazzi di tutte le età per venire a giocare con noi, a divertirvi e passare una domenica diversa dalle altre. Grazie ancora. Claudio Guarnaccia, direttore dell'Ufficio per la Pastorale dello Sport e il Tempo Libero dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna a Cerno. Eh, grazie Paola per avermi passato la parola. Eh, questa manifestazione eh, Sport e Valori 2017 nell'ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Matteo è per noi dell'Ufficio della Pastorale dello Sport e Tempo Libero un momento importantissimo. Quando da qualche mese fa ho preso mh, il testimone da Don Pietro Rescigno, mio predecessore eh, all'Ufficio, il Vescovo mi chiese eh, esplicitamente di rimettere al centro anche delle azioni pastorali delle nostre parrocchie eh, il valore, dello sport il valore del tempo libero eh, credo che questa manifestazione sposi appieno questa richiesta del, dell'arcivescovo eh, ed è assolutamente una delle nostre priorità eh, si parlava eh, poc'anzi della eh, solitudine che i nostri giovani i nostri ragazzi affrontano in un mondo sempre più virtuale eh, noi crediamo che lo sport possa rimettere al centro le relazioni eh, e con esse gli affetti, eh, la crescita che, ne de che deriva dall'interazione eh, tra, tra le persone. Eh, ovviamente eh, questo passa anche attraverso i conflitti, anche saper affrontare i conflitti è un, un elemento importantissimo che si impara eh, praticando lo sport. Tutto ciò alla luce del Vangelo, eh, alla luce di quelli che sono i valori eh, che il Signore eh, ci, ha, mh, ci ha lasciati. Eh, noi crediamo ancora eh, che ehm, un ulteriore elemento fondamentale possa essere l'impatto sul territorio di una manifestazione come questa. Eh, vedere centinaia di ragazzi, bambini... Eh, adulti, perché no sacerdoti eh, insegnanti di scuole superiore operatori dello sport che insieme giocano, si relazionano che anche competono con eh, quella competizione sana che eh, fa parte dello sport, possa essere un esempio importante eh, per, per la società tutta per chi ci guarderà eh, dal vivo giocare durante eh, i due giorni della manifestazione che ricordo il sabato 16 e domenica 17 settembre e anche per chi ci guarderà attraverso la televisione grazie a voi che state eh, documentando eh, questo evento.